Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video che è uscito subito dopo, che è, sto facendo subito dopo aver finito di registrare mm. l'enorme maratona perché ho fatto una maratona. Sono riuscito, vi faccio vedere. Fail pazzesco, praticamente, ho finito la stagione c'è questo che sparava i razzetti in una delusione assurda chiudere mi faccio la casina e basta ho rotto la campana ma a quanto pare no va bene comunque ho completato questo monumento li ho presi tutti abbiamo perso un pezzo di armatura purtroppo comunque cos'è successo ho registrato questi episodi è stato eh, diciamo abbastanza epico perché sono quasi morto due volte abbiamo fatto esplodere mezza mappa però mi sono praticamente accorto adesso alla fine che non ha registrato niente cioè non avevo fatto partire la registrazione e quindi purtroppo è andato perso tutto ci piassiamo la campana qua perché non c'è altro da fare e possiamo fare una cosa Cercare di farci uccidere dallo slime Noi ci metteremo qua Ci muore prima lo slime o ci moriamo prima noi? Ci moriamo prima noi evidentemente Perché tanto cioè Siamo morti Mi hanno lasciato tutto La serie finisce qua Mi dispiace E basta Dove sono? Che è successo? Che è successo? Raga, si è resettato tutto? Che è successo? Sono spawnato in un altro villaggio? Ma perché? Ma che? Cavolo Come vedete, comunque qua è saltato tutto I cannoni non hanno funzionato come dovevano Però è saltato tutto Non capisco per... Vabbè, niente, pazienza. Commentate, iscrivetevi, iscrivetevi state in casa e divertitevi. Ciao!